e ciao a tutti i colors e benvenuti in questo nuovo video no non è un gameplay no, non è un tag a proposito di gameplay però volevo ringraziare per tutti gli apprezzamenti che mi sono arrivati al secondo gameplay di The Sims 3 che magari vi metto nelle schede o nelle o nelle schede quelle piccoline insomma in quelle finali o in entrambe le cose vediamo un po' ma si tratta del mio secondo giveaway vinto da quando ho il canale, che è il giveaway di Printichi, a cui ho partecipato tramite il canale di Vanessa Life che saluto perché, <coughs> che saluto perché mi segue sempre, e tra l'altro siamo anche nello stesso gruppo Whatsapp. Ehm... Pensavo veramente che ci sarebbero stati dei problemi perché non ho scelto 30 foto, non, non ho veramente scelto 30 foto però ne ho scelte solo 19 ed è stato faticoso, in più alcune magari non ve le faccio vedere perché ci sono altre persone, però ce l'ho fatta. In più, eh, Printi chi mi ha lasciato anche un codice sconto per voi, se anche uno solo di voi acquisterà eh, le foto utilizzando questo codice sconto che vi faccio passare adesso perché non me lo ricordo in tutta sincerità eh, io riceverò ve lo dico sinceramente un altro buono di 5 euro con il quale potrò ordinare altre foto ma, um, ma il video ovviamente non si è concluso qui perché sennò altrimenti verrebbe troppo corto io vorrei aprire con voi il pacchettino del quale mi sono fatto preventivamente tirare le due linguette e quindi spero di aprirlo da solo. Se dovessi avere qualche difficoltà, stoppiamo, chiamo vi faccio aiutare e vi faccio vedere il pacchetto aperto. C'è una buona notizia, ce l'ho fatta ad aprirlo da solo le foto sono contenute in questo affarino qui il mio indirizzo è dietro voi non lo vedrete quindi siamo a posto e ora allora apriamo perché io so quali foto ho scelto però non so il risultato perché ho voluto aspettare voi le foto sono arrivate ieri Oh mio dio che bella vi faccio vedere questa che okay, ve la faccio vedere si sì, è una persona anche qui però si tratta di, di un attore oddio come lo state vedendo lo state vedendo dritta spero di sì si tratta di david Julis i poteriani li avranno già riconosciuto David Hulis ha interpretato Remus quindi il professore sfortunatissimo di difesa contro le arti oscure del Oddio sto per fare una figura, terzo anno? Non, non me lo ricordo, i senatori di che anno erano? Sì, del il terzo anno, mi pare E' bellissima, bellissima, bellissima, ora non ho idea di dove metterò ste foto Però, qualcosa troverò Questo è sempre David, però non mi piace È piccola Perché mi l'hanno fatta piccola così? Questa mi piace un po' meno, sono sincero Però ve la faccio vedere Povero Lupin, Mi ci rivedo tanto in Poi oh, Vediamo se c'è qualche altra che posso farvi vedere Qui ci sono io questa foto mi è stata fatta davanti ad un pianoforte Non so cosa vedrete Proverò a lavorare di zoom Se proprio si vede malissimo Questi Adoro questa foto Siamo io e Freya Freya qui aveva un paio di mesi Credo, forse due mesi precisi e io avevo ancora il pizzo ingannato che rifarò abbiate fede questo è il cuscino che mi ha regalato la madre di una di voi che si chiama Noemi di nome il Nick, sono sincero non me lo sto ricordando in questo Ah no, mi è venuto in mente Noxi, Noximeon <ride> Era un po' complicato la, la mamma di Noximeon, la signora Tonia, che saluto e abbraccio e Siccome questa foto beh, ricordo, l'ho voluta fare stampare da principio. Poi, allora, no, questa non ve la posso far vedere perché la devo regalare a una persona non so se vuole comparire in video questa è la foto del mio incontro con Max Pezzali nel 2011 avevo 21 anni ero magro da fare schifo e senza barba più magro di ora eccola qui sempre un bellissimo ricordo ho tagliato i visi dello staff perché insomma non sapevo se volessero comparire anche loro e altre due non ve le faccio vedere perché sono due regali se no il regalo si vede prima questa è un'altra foto della mia bimba in treno che era andata a vedere il festival dell'Oriente io ero stato appena lasciato come una merda quindi non ci sono andato, però non gli ho voluto togliere questa possibilità e adesso non criticate che no questa vabbè è un'altra foto di Freya tanto è sempre uguale, lo sapete altra foto di Freya oh no, questa me l'hanno tagliata Avevo Freya in braccio appena adottata, si, si vede però solo me va bene, la terrò perché comunque è, è, è, un, è stato un momento felice anche se Freya non si vede Così Questa invece è recente, l'abbiamo scattata circa un mesetto fa, forse anche meno Sempre io e Freya quasi finito, questa no perché è un regalo Questo è un altro regalo Quindi non vi faccio vedere lista. Altro regalo Qui mi hanno ritagliato Freya No beh Però è la, la foto della mia mini vacanza a Volterra Di quest'estate Peccato per la mia cucciolina, non si vede, però la terrò perché è comunque una bella foto. E questa... L'ultima è la foto che ho scattato a Jeffree Jay al concerto del 30 settembre degli Eiffel 65 a Castiglione della Pescaia, provincia di Grosseto. di cui vi lascio il video nelle schede bene cari Colors le foto ve le ho fatte vedere tutte vi avrò fatto apparire il codice in sovraimpressione per cui mi raccomando <coughs> acquistate queste foto ecco state attenti magari alle dimensioni come avete visto io ho avuto due o tre epic fail però in generale sono bellissime foto eh, vi saluto così mi metto a editare questo video e voi lo vedrete comunque presto se ce la faccio anche questa settimana perché poi domenica mi succederà una cosa bella e vediamo se il mio amico vuole vloggare se vuole vloggare vedrete anche il blog altrimenti sappiate che Domenica sarà una bella domenica per me. Adesso vi saluto davvero, vi, vi ricordo se non siete ancora iscritti di iscrivervi al canale, di, di attivare la campanella per non perdere i nuovi video e di seguirmi su tutti i social che trovate come sempre nell'info box. Un bacione e al prossimo video. Ciao!